Un modo veloce per correggere i compiti e annotarli è usare Google Drive Doc. Gli studenti naturalmente hanno condiviso in scrittura con il docente i loro compiti. Il docente può aggiungere commenti ai loro file e aggiungere suggerimenti. Questo è il documento che mi è stato inviato in scrittura dal mio studente quello che posso fare è dargli dei eh, consigli e eh, fare delle correzioni esempio eh, eh, potrei dirgli selezionando che cos'è la carta perché non eh, crei un'introduzione all'argomento, potresti anche aggiungere il tuo nome. Ok. Quindi commento. Poi vedo eh, che a eh, qui da materie prime, eh, forse voleva scrivere fibrose, manca una fi, quindi vado in modifica, suggerimento e scrivo fibrose. Ok, e quindi gli dico di aggiungere, fi. potrei anche eh, accettare il suggerimento eh, eh, ma eh, lo lascio così e lui accetterà magari il suggerimento vedete che rimane in verde qui ad esempio eh, sono sempre in suggerimento eh, migro, eh, mi igroscopico scritto quindi c'è una ridondanza cancello e vedete che mi viene il suggerimento di eliminare mi in questo modo io vado a correggere il, il suo lavoro potrei ritorno in commento modifica selezionare questi cinque stadi dire commentare e dirgli molto bene quindi commento una volta che ho corretto e annotato il compito glielo invio ad esempio invia come allegato email e mail e eh, allega come vedete che posso usare come mh, Microsoft Word a ah, esempio posso inviare a me ad un altro indirizzo di uh, posta elettronica faccio finta di essere lo studente e quindi è la, questa è la prova 2 messaggio Controlla e correggi il tuo compito. Poi invio una copia a me stesso, vado in invia ed ecco che gli ho inviato il compito con le correzioni che ho fatto.